Dunque, cosa facciamo oggi? Andiamo avanti con un po' di esercizi. Oggi è anche un pochino giovedì, e poi in parallelo inizieremo a preparare diciamo, l'argomento successivo. Siamo, grazie all'esercizio alla che abbiamo fatto la settimana scorsa, che è un po' di consolidamento, con attenzione le che siamo abbastanza avanti rispetto ai laboratori, ma poi ci servirà anche perché eh, il penultimo argomento del corso, che è quello delle dell'interfaccia utente del mock up richiede un minimo di, di preparazione in più come argomenti diciamo così più tecnologici mh? allora eh, abbiamo in sospeso due, due eh, esercizi uno da finire e l'altro da iniziare essenzialmente allora quello da finire era le narrative di casi d'uso relativo a questo <coughs> tema dei vaccini se vi ricordate, come esempio dei casi d'uso, avevamo fatto la narrativa, la descrizione dettagliata narrativa della consultazione dell'elenco dei vaccini. Avevamo fatto questo file Word no, in cui avevamo ragionato sullo scenario principale e su eventuale scenario diverso, anche se non ci convincevamo, ma l'avevamo fatto per ragionare sulla modalità di inserimento di dati nuovi, non di selezione e ci eravamo detti facciamo questo perché questo è molto più complicato e quindi lo facciamo in un secondo momento allora, rimandare va bene ma purtroppo prima o poi bisogna farlo e allora prendiamo questo, partiamo da questo quindi un caso d'uso eccessivamente più articolato adesso lasciamo perdere il fatto che qui è modellato con delle inclusioni, decideremo poi noi a livello di scenario di successo se usare effettivamente delle inclusioni oppure descrivere tutto all'interno dello stesso caso d'uso, tanto non cambia nulla perché può essere richiamato solo direttamente dall'attore. Dall e quindi in un caso d'uso nel quale l'attore principale, adesso andiamo a descrivere con lo schema, con i vari campi richiesti, parte già con l'intenzione di voler rivedere e quindi correggere un elenco di vaccinazioni definito per un determinato figlio. Ok? Eh, indipendentemente da quello della consultazione che abbiamo fatto prima. Vi somiglierà nella parte iniziale, forse ma poi andiamo avanti in modo diverso. E correzioni che avverranno quindi in, in modi diversi. Io come me lo immagino? Poi andiamo a descriverlo, me lo immagino, scelgo il figlio, mostro l'elenco e su questo elenco posso fare essenzialmente quattro cose diverse una no, volta che sono sull'elenco inserire un nuovo vaccino modificare un vaccino esistente inserire un codice di esenzione oppure dire che va tutto bene qui non c'è come caso tutto però come sono inclusione però quando sono in quell'elenco una di queste quattro cose posso fare nessuna di più poi ciascuna di queste quattro cose, almeno delle prime tre, eh, richiede un, un certo eh, insieme di passaggi, Cioè il se un nuovo vaccino richiede che tu inserisca i dati, tu il PDF, eccetera, eccetera, no, questo lo facciamo parte. Quindi una delle prime domande che ci faremo è, di questi quattro casi, qual è quello dello scenario principale di successo e quali invece sono quelli che andranno nelle scansioni? In teoria uno qualunque no? potrebbe essere quello principale, ma quello che forse ha più senso, indicare come scenario principale, è quello di 4, quello in cui si conferma che tutto va bene. E come estensioni invece facciamo delle modifiche, anziché confermare chiedo di fare una modifica. Quindi questa potrebbe essere un po' l'impostazione che gli daremo, che è anche più facilmente generalizzabile ad altri casi. Però partiamo dall'inizio. Noi abbiamo un caso d'uso, partiamo da una pagina nuova, che si chiama Corregge elenco di vaccinazioni, dove l'attore principale continua a essere Attor, continua a essere la famiglia, giusto? E Uh, mettiamo lo stesso ordine, scope, l'ambito è il sistema informativo per la gestione dei vaccini e in particolare noi avevamo un summary, ricordiamo che a livello summary avevamo chiamato controllo vaccinazioni tutte queste funzionalità, quindi siamo nel controllo vaccinazioni. Il livello del caso carodullo che stiamo descrivendo è user goal, okay. poi quali sono le altre informazioni che ci interessano, intention in context, gli stakeholder quindi gli obiettivi, gli assunti e poi precondizioni, condizioni, garanzie minime, garanzie massime e trigger. Allora, gli obiettivi sono l'obiettivo per l'attore primario e gli stakeholder con i loro interessi. Allora, l'intenzione per l'attore primario è che la famiglia intende controllare le vaccinazioni e apportare le correzioni necessarie <coughs> per renderlo attuale, corretto, completo dell'informazione. Qui la famiglia intende rivedere l'elenco delle vaccinazioni per uno dei figli ed apportare tutte le correzioni. Necessarie, necessarie, punto. Quindi la, il successo del caso d'uso l'abbiamo scritto qua. Hai apportato tutte le correzioni necessarie? <coughs> Se sì, allora è concluso ecco, con successo. Quindi il passo finale è quello in cui la famiglia conferma che è tutto corretto gli interessi di stakeholder essenzialmente sono gli stessi quindi la famiglia ovviamente c'è già c'è anche la scuola per avere l'elenco l'elenco di studenti vaccinati A questo punto, precondizioni, ci sono precondizioni oltre a quelle che lasciamo sotto intese, cioè il fatto che la famiglia sia registrata al sistema, sia riconosciuta, autenticata, eccetera, va bene, e il fatto che il token sia arrivato in questa parte dell'attività Diagram, ossia che permetta le funzioni di correzione. Allora, se la famiglia è registrata è passato il, diciamo, le, attività, le azioni corrette all'interno dell'attività diagram c'è qualche cos'altro che potrebbe impedire a questa famiglia o al sistema informativo di presentare alla famiglia la funzione di controllo delle vaccinazioni allora nel nostro sistema mi pare di no cioè se il figlio è inserito, se almeno un figlio è inserito. Se noi andiamo a vedere l'attività diagram, controllo vaccinazione inizia qua, no? Famiglia seleziona un figlio, eccetera, eccetera. Ma a monte di tutto avevamo, come si chiamava, trattina grafici della famiglia no. allora queste azioni qua ad esempio il sistema informativo recupera i dati della famiglia dei figli eccetera eccetera delle vaccinazioni questo potrebbe essere uno dei casi no? in cui quel caso d'uso cioè controllo delle vaccinazione dei figli non è immediatamente richiamabile cioè se la famiglia si è appena registrata e magari questa operazione, recupero... quest operazione di recupero dei dati richiede del tempo, magari da oggi al domani o due giorni lavorativi, allora vuol dire che il token non arriverà alla, alla funzionalità di verifica della famiglia, di correzione delle vaccinazioni, <coughs> e quindi quel uso non sarà attivo. Questa è una condizione che è già, già espressa nel TV diagram e quindi non abbiamo la necessità di specificarla. Di nuovo. Era solo per ribadire che in realtà ci sono una serie di condizioni che in realtà esistono, ma noi abbiamo già scritto dall'altra parte, quindi non le scriviamo quindi siamo così nessuna oltre a quelle sottintese, che poi vuol dire che in pratica questa riga qua non la mettiamo. Va finito, qui. garanzie abbiamo le garanzie di successo e garanzie di min minime garanzie di successo Cioè che cosa, di che cosa possiamo essere certi quando il caso d'uso è arrivato alla terminazione? Vabbè. Una cosa è quasi ovvia forse, cioè che le modifiche inserite dal l'utente sono state registrate, sono state recepite dal sistema. Dopodiché eh, chiediamoci un attimo lì la garanzia di questo sistema, di questo caso d'uso, e fatemi riprendere... correggi elenco vaccini, contro qua. Comprende anche queste parti? cioè Questo caso d'uso, così come l'abbiamo descritto, caso d'uso è successo quando la famiglia ha inserito tutte le vaccinazioni. Ma, e forse è meglio dettagliarlo, finisce questo caso d'uso quando la famiglia dice l'elenco è corretto, quindi itera qua nella correzione e poi dice corretto finito, perché noi sappiamo che quando la famiglia dice che è corretto il sistema informativo controlla le anomalie e nel caso in cui ci siano delle anomalie queste sono mostrate alla famiglia. Quindi sta a noi decidere adesso se questo caso d'uso si ferma qua, e quella parte sotto è un altro caso d'uso, oppure se questo è un caso d'uso arriva fino in fondo. Quindi in qualche modo il successo del caso d'uso non è solo ho finito di inserirle, ma ho finito di inserirle e il sistema mi dice che va bene. E forse è questo ciò cioè, che vogliamo. Salvo e il sistema mi dà semaforo verde, tutto a posto perché l'alternativa è salvo il sistema inizio il in semaforo giallo, cerco qualche errore e allora non ho veramente finito ho terminato, se vogliamo, operativamente di fare queste operazioni ma il caso d'uso, inteso come raggiungimento dell'obiettivo, purtroppo mi è fallito Ok? quindi vuol dire che questa parte la dobbiamo ancora considerare il nostro caso d'uso parte da, di fatto tutto questo diagramma delle attività, è un unico caso d'uso E così dà un livello di raggiungimento dell'obiettivo molto più forte, perché so che i dati che ho inserito sono validi. L'unico motivo per cui eventualmente non sarebbe da fare è se, se questo controllo da parte del sistema informativo non fosse un controllo istantaneo. Se il sistema informativo per dirmi se va bene o no ci mette due ore o ci mette un giorno, allora ovviamente mi rompe il caso d'uso necessariamente. Ma il tipo di controllo, l'abbiamo già accennato questo pensiero, il tipo di controllo che pensiamo di fare qui è un controllo puramente sulle date e quindi è un controllo che avrà una, una complessità istantanea. Quindi magari rendiamolo più esplicito, che l'obiettivo eh, è da portare tutte le correzioni necessarie salvando elenco, un elenco privo di errori, o confermato dal sistema. Mm. Mm, confermato non mi piace tantissimo, ma se viene qualche parola migliore la sostituiamo. In cui il sistema ha confermato che non ci sono errori, però non volevo scrivere quello. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che se ho successo, le modifiche effettuate dalla famiglia vengono salvate e il sistema conferma che il bambino è in regola. Quindi le modifiche apportate sono salvate e il sistema conferma che il bambino è in regola. Viceversa, garanzia minima, se io non termino le correzioni, perché magari ne avevo da fare 280 e avevo tempo oggi solo di farne 15, quindi lo so già che lo salvo senza <coughs> necessariamente poter avere la correttezza dei dati, oppure perché dunque, ho sbagliato qualche cosa, lo salvo e il sistema mi dice che ci sono degli errori, non posso dire che è tutto successo. Quindi il caso d'uso sarà fallito, ma come minimo le modifiche apportate sono salvate. Quindi anche se interrompo prima, se il sistema non mi valida gli inserimenti, mi segnalano gli errori, non è che perdo tutto. Le modifiche che ho fatto vengono comunque salvate. Perché l'alternativa potrebbe essere, se non è corretto, mettiamo via tutto e ricominci da capo la prossima volta, invece qui no, cioè, va bene, è comunque un passo avanti. No? E quindi queste sono le garanzie che mi dà il caso d'uso, l'implementazione del caso d'uso nel caso minimo, cioè nel caso in cui fallisca per qualunque motivo. Se hai fatto le modifiche, sta tranquillo che non le perdi te lo garantisco. Precondizioni, eh, la precondizione l'abbiamo già messo, no scusate, il trigger? Nessuno. Quindi anche questa riga qua la possiamo omettere. E poi arriviamo al sodo. Lo scenario principale di successo. E in qualche modo dovrà seguire le azioni che fa l'utente nel attraversare questo diagramma dell'attività è un caso d'uso normale quindi è attivato l'utente quindi i passi dispari a partire dal passo 1 spettano l'utente quindi l'utente in questo caso l'attore primario è la famiglia seleziona Funzione di correzione, di correz... contro... correzione delle vaccinazioni, l'abbiamo chiamata così. Allora, cosa fa il sistema a questo punto? Il eh, primo passaggio è uguale a prima: seleziona, mostra l'elenco dei figli. L'elenco dei figli la famiglia seleziona uno figli a questo punto il sistema mostra l'elenco dei vaccini per i figli per il, scusate, il figlio selezionato fin qua praticamente è uguale a quello della visualizzazione semplice solo che in quello della visualizzazione semplice il punto 4 era già il successo mentre qua il punto 4 non siamo manco la perché è solo la fase preliminare a questo punto cosa può succedere? succede succedere una delle cose che dicevamo prima, la famiglia o richiede di fare qualche modifica oppure conferma che va tutto bene. Allora noi possiamo impostare come scenario principale di successo quello in cui la famiglia dice subito che va tutto bene, il sistema glielo conferma e finisce lì. E poi come alternative, come estensioni, vedremo invece i vari casi in cui la famiglia invece chiede azioni diverse. Quindi nel punto 5 diciamo che la famiglia eh, salva e conferma l'elenco. A questo punto il sistema eh, segnala che l'elenco non presenta errori. Punto. E nel caso semplice è finito qua. È uno scenario principale di successo un po' strano perché era tutto a posto prima, quindi io lo dico vado con l'obiettivo di modificare, non c'era nulla da modificare salvo il sistema mi conferma che è tutto a posto. E poi il corso del lavoro ovviamente qua lo facciamo l'accensione. allora abbiamoci da fare sulle estensioni allora, estensioni alcune in realtà quelle già del caso 2 precedente quindi andiamo per ordine punto 1 dicevamo okay. che è l'attivazione della funzione quindi se non lo attiva non entro neanche nel caso 2, 1, non mi interessa punto 2 il sistema mostra lento di figli funziona sempre se c'è almeno un figlio, altrimenti no quindi caso 2A non esistono figli in questo caso segnala errore sistema segnala errore termina con fallimento ah scusate qua avevo dimenticato di scrivere termina con successo e vabbè, due A è facile Poi, il punto 3, la famiglia seleziona i figli, se immaginiamo di avere un breve elenco o una tendina, non è che posso fare errori o inserire dati errati, quindi non abbiamo alternative da gestire. 4, il sistema mostra l'elenco dei vaccini per il figlio selezionato. Allora, mostra l'elenco dei vaccini oppure segnala che l'elenco è vuoto. Se segnala che l'elenco è vuoto, allora tra le azioni possibili non ci potrà essere salva, non ci potrà essere modifica, ma ci dovrà essere solo inserisci. Quindi in questo caso no, il, sistema, il sistema si comporta in modo leggermente diverso. Allora cominciamo a segnarselo, poi lo riprendiamo dopo. Facciamo prima il caso generale e poi il caso particolare. Però questo è un caso particolare da gestire. Quindi se nel caso in cui non ci sia l'elenco del vaccino del 4A, se non esistono vaccini, fatemi mettere puntini, puntini, puntini, per ricordarci che dobbiamo farlo. Dobbiamo gestire questo caso, che non potrà essere uguale al caso normale. Okay? Invece, nel caso normale, che ci sono dei vaccini, tutta la logica del funzionamento di questo caso 1 regge sulle alternative al caso 5, al punto 5 se la famiglia non scrive salva ma dice inserisci il nuovo vaccino oppure dice inserisci con selezione quindi avremo un 5A famiglia inserisce chiede di inserire il nuovo vaccino poi avremo adesso lo completiamo poi ci sarà un 5B in cui la famiglia chiede di inserire una nuova esenzione e un 5C, che è quello un pochino più complicato, che la famiglia chiede di modificare un vaccino. Quindi questo ci dice... Teniamolo pronto per il prossimo argomento che faremo che è dopo il punto 4, quindi nella videata del punto 4 in cui il sistema mostra l'elenco dei vaccini deve permettere all'utente di fare queste quattro cose diverse, 5A, 5B, 5C e 5B normale. E cosa succede se la famiglia chiede di inserire cosa sarà? Sarà un bottone, non scritto inserisci vaccini. vaccino se l'utente al punto 5A, anziché schiacciare il bottone salva e conferma, schiaccia il bottone e inserisce il vaccino, che non so, magari è il rosso più verde o non è, non, è, non è proprio scritto così, ma ci deve essere un'azione che fa l'utente che gli permette di inserire il nuovo vaccino, allora a questo punto cosa reagisce il sistema? Eh, andiamo a vederlo, avremo 5A, vai, muori. punto 1, il sistema... A questo punto, richiede i dati del vaccino. Quali sono i dati del vaccino? E chi se li ricorda? Abbiamo fatto tanto, tanto, tanto tempo fa, andiamo a prendere il diagramma delle classi. I dati del vaccino, che qua avevamo chiamato inoculazione, prevedono il vaccino da fare, cioè quella è la malattia, Qual è il tipo di inoculazione? No, scusate, qua siamo. Non ricordavo più cosa avevamo fatto. Questa è la parte statica, questo è uguale per tutti, non varia. Per il singolo bambino, devo inserire questo. La data di inserimento e gli eventuali effetti collaterali che ho riscontrato, e mi accorgo adesso. Dopo due mesi che abbiamo fatto questo esercizio che manca un pezzo che è il pdf della, della vaccinazione. Non l'avevo mai messo. Quindi questi sono i dati che devo inserire deve selezionare quale tipo di inoculazione fa, è stata fatta al bambino, indicare la data, indicare gli effetti collaterali e poi caricare il PDF. Allora io questo me lo sto immaginando forse in due passaggi diversi. Prima ti chiedo i dati, inoculazione data e effetti e poi ti chiedo di caricare il PDF. Però qui è una, scel è una scelta possibile. Quindi il sistema chiede... Di inserire i dati che sono l'inoculazione, il tipo di inoculazione barra vaccino, virgola data ed effetti. A questo punto l'utente Passo 2, seleziona il tipo di inoculazione ed inserisce data ed effetti. <ride> L'inoculazione ed inserisce la data ed effetti. qui ho usato due verbi diversi seleziona per l'inoculazione e inserisce per la data la data, gli effetti la data è una data gli effetti sono la descrizione testuale quindi lui inserisce ciò che vuole mentre invece per quanto riguarda l'inoculazione visto che io ho un insieme predefinito di vaccini e per ogni vaccino so esattamente quante inoculazioni ci vanno di quale tipo, mi conviene presentargli l'elenco così lui sceglie esattamente quello che deve fare non necessariamente inserire sperando che quello che sia giusto Quindi io qua mi immagino una sorta di tendina con tutti i vaccini, oppure, se, se ce ne preoccuperemo nel prossimo capitolo, se non sono solo 20 ma sono magari 200 tipi di vaccini, ci vorrà un piccolo, un di ricerca, una piccola casella ad autocompletamento, qualche cosa che però permetta all'utente di scegliere una voce, ma esattamente una di quelle che c'è io, non una voce libera. Io questo lo ho inserito in un passo solo perché mh, non mi sembra il caso di dividerlo in più passaggi: meno passi, meno lavoro. Così si vede tutti i dati insieme. Dopo che ho inserito questi dati, il sistema al passo 3 del sistema conferma i dati e richiede. Il documento PDF, che ovviamente al punto 4, la famiglia carica il PDF. Dopo che la famiglia ha caricato il PDF 5A 5, il sistema conferma il inserimento e torna al punto 4 4 è mostra l'elenco Quindi, 4 sono sull'elenco i vaccini. La famiglia schiaccia sul bottone il nuovo vaccino. Allora il sistema quando piaccio questo bottone mi apre una finestrella, uno spazio sulla pagina, ci cioè metteremo qualcosa per selezionare questi dati, io li seleziono, quando ho inseriti conferma che sono corretti e richiede che la data che sia giusta e richiede di inserire un documento, qui mette una casellina in cui caricare, fare drag and drop, fare sfoglia, vediamo come, un documento che io poi carico e dopo che ho finito di caricarlo il sistema mi dice tutto a posto torna alla pagina con l'elenco dei vaccini. Quindi ho fatto un lungo giro dal punto 4 per tornare di nuovo al punto 4, ovviamente, perché io potrei voler di nuovo dal punto 4 inserire ulteriori vaccini. E ogni volta faccio questo giro. <coughs> questo giro qua a sua volta non è indolore, perché io vedo che al punto... 5 a 3 e al punto 5 a 5 ho il sistema che gentilmente mi dice va bene ciò che hai inserito va bene. Però questo è il caso fortunato. Può darsi che invece ciò che ho inserito non vada bene, che la data che ho inserito è il futuro, oppure la precedente è precedente alla data di nascita del bambino, sono tutte cose impossibili. Ma possono scappare. E allora devo gestire quei casi, quindi avrò un'eccezione nell'eccezione. Nessuno ha detto che la vita sia semplice. Allora, quindi 5A3 eccezione A, quindi anziché 5A3 in cui il sistema conferma, il sistema segnala l'errore di inserimento e torna a 5 a 2. Hai inserito dei dati, anziché dirti sono giusti, il sistema ti dice sono sbagliati e tu torni a inserirli. e una cosa del tutto analoga la faremo sul 5A5A in cui il sistema segnala l'errore nel pdf non è arrivato completo, troppo breve, non ha caricato, quello che volete e torna a 5A4 Ovviamente questo segnale errore deve, nella pagina in cui ti scrive l'errore ti deve di nuovo rimettere lo spazio in cui puoi caricare il pdf ovviamente. in modo che tu possa effettivamente al punto successivo a quello precedente già tornare indietro ricaricarlo. Questo per l'inserimento. il nuovo vaccino. L'inserimento di esenzione in realtà è più facile, no? L'inserimento di esenzione è più facile perché c'è solo di inserire il codice. Devi selezionare quale vaccino e inserire il codice che ti Oppure, se il sistema è furbo, inserisci il codice e basta, e ci pensa il sistema a capire qual è il vaccino, visto che il codice è un codice univoco generato apposta per tuo figlio e per quel vaccino. Quindi, devo solamente inserire un numero. Poi, se è giunto o sbagliato, se è giunto, hai fatto tutto. Mm? Quindi, famiglia chiede di inserire la nuova esenzione, il sistema quindi chiederà alla famiglia 5B.1. Il sistema chiede di inserire il codice di esenzione, al che la famiglia lo potrà inserire. Famiglia inserisce il codice e al 5B3 il sistema conferma e torna al 4. se invece il codice è errato avremo un'eccezione al punto 5B3 nella quale diremo che 5B.3A quindi codice errato questa è la causa, quindi il sistema segnala errore e torna a 5b2. del perché c'è per questa eccezione e poi in realtà descrivo che cosa è successo basta 5C famiglia chiede di modificare un vaccino È quale? Cioè io qui ce la possiamo pensare in due modi diversi: una brutta e una bella. quella brutta è avere l'elenco dei vaccini di fronte, immaginate uno sotto l'altro, e poi sotto una voce, un bottone, quello che sia, uscite modifica. Clicchi su modifica, e ti chiede quale vaccino vuoi modificare e per rispondere a quale vaccino devi modificare devi scegliere quale dei vaccini che un attimo fa, avevi sotto gli occhi tu vuoi modificare è un po' stupido questo non è facile da scrivere qui ma la cosa migliore in realtà, noi siamo anche abituati a farla è che già nell'elenco a fianco di ogni voce ci sia il bottoncino modifica questa in modo che tu la scelta di modificare sia una scelta contestuale Contestualizzata alla specifica riga, io voglio modificare questa riga qua, non la di modificare e poi dopo ti dico quale riga voglio modificare. so sempre si è modificato perché ho l'attenzione sulla settima riga, vado sotto, schiaccio modifica, arrivo una riga nuova e, e qual è che devo modificare? Non se la più, ho perso il filo, ho perso il contesto. Okay? Quindi, questa famiglia chiede di modificare un vaccino, non è un'azione generale come le altre, aggiungine uno, ma chiede di modificare un vaccino specifico quindi nella eccezione 5C già so qual è il vaccino che vuole modificare sto già pensando che questa non sia un'azione unica tipo un bottone ma siano magari 20 bottoni diversi a fianco ciascuno di un vaccino diverso che è classica matitina a fianco delle voci che puoi andare a modificare quindi un vaccino specifico Uh, selezionandolo dall'elenco oppure selezionato dall'elenco <ride> quindi quando entro qua in questo percorso dello scenario alternativo entro sapendo già qual è il vaccino che vuole modificare non devo chiederglielo allora, che cosa farò? Gli presenterò i dati attuali e gli permetterò di modificarli. Quindi, eh, 5C1: il sistema mostra i dati attuali del vaccino eh, e ne permette la, modif permettendone la modifica cioè non è che te li fa vedere, ma te li metti in una casellina di testi e li puoi cambiare. A questo punto, eh, i dati attuali, magari per la precisione, quali sono i dati che possono essere modificati dalla famiglia, è sempre il tipo di inoculazione, e vaccino la data e gli effetti e il pdf? allora in teoria qui non, non ci abbiamo mai pensato. Io sto andando a modificare i dati di un vaccino che o esisteva già, perché l'ha caricato il sistema da solo, e quindi non aveva bisogno di PDF, di oppure l'avevo caricato io in una, una volta precedente, in una sessione precedente e quindi aveva già un PDF caricato. Allora, o se io modifico qualcosa mi verrebbe da dire però un requisito che nel testo non era esplicito lo stiamo ragionando lo stiamo costruendo adesso se modifico qualcosa devo caricare il pdf anche se prima non c'era perché era un vaccino già predefinito se io lo modifico devo poi certificare che questa modifica è corretta a caricare il documento e anche se c'era già un primo pdf lo dovrò ricaricare devo se modifico qualcosa se non modifico nulla invece no Cioè, capisci? qualche capitale che io ho cliccato su modifica mi accorgo ma no, è tutto così salva e non per quello devo essere obbligato a ricaricare un pdf se ho salvato esattamente che mesi quindi quante voi ci siete in questi due casi? almeno due casi il caso in cui lui non modifica nulla lo salva oppure modifica qualcosa e lo salva e allora a questo punto il sistema ci ti dovrà chiedere il PDF. Il fatto che lui modifichi o no nel piano d'uso non lo posso vedere mentre lui la modifica, posso solamente vedere l'effetto del sistema che si è accorto che noi l'abbiamo modificato oppure non l'abbiamo modificato. quindi Diciamo che l'utente, la famiglia, nel punto. No, dove siamo? Scusate, sotto. Nel punto 5C2, 2, la famiglia modifica i dati potenzialmente e salva e conferma a questo punto <coughs> a questo punto il sistema può fare due cose o si accorge che i dati non sono cambiati o si accorge che i dati sono cambiati e in quel caso chiede il pdf se si accorge allora dobbiamo scegliere quale di questi due casi modellare come caso normale e quale invece come eccezione allora io proverei a modellare come caso normale quello in cui i dati sono cambiati quindi 5C3 il sistema segnala che, sono, che i dati sono cambiati e richiede il caricamento del pdf al che, al punto successivo, la famiglia tranquillamente può, anzi deve, caricare il PDF. E quindi il sistema, poi, è contento, conferma e torna al nostro solito punto. 4. Però può anche capitare che al punto 5C3 capiti qualcosa di diverso, quindi variante A il sistema segnala che i dati sono invariati e torna a 4. Oh. Non hai modificato niente? Va bene, non ti chiedo di inserire un PDF. Se non c'era mi va bene che continuano ad esserci, perché tanto non è cambiato. Se c'era mi va bene tenere quello che c'è. Quindi questa è un'estensione che è più breve del caso principale. Poi ho l'altra eccezione che è uguale a prima, è quella in cui 5C 5C, 5A, pardon, in cui il sistema non conferma il caricamento, ma il sistema, come avevamo scritto, segnala l'errore nel pdf e torna e torna al eh, 5C4. Se, va, se non va ad un fine il caricamento del PDF, anziché il sistema conferma, il sistema segnala errore. Quindi questa è la variante C, direi. La modifica. Caso, quello in cui in realtà ciò che voglio modificare è proprio il PDF, mentre gli altri dati mi vanno bene. Leggendolo mi sono accorto che se io invece volessi modificare il PDF perché avevo caricato, ma quello non c'entrava nulla, per sbaglio, avevo caricato il foglio sbagliato. Ma la data, le informazioni sono giuste, non me lo lascio fare. Dovrei fare un trucco del tipo modifico la descrizione dei, dei, degli effetti aggiungo uno spazio, non so, e obbligo il sistema a, obbliga, a farmi caricare il PDF. Però in quel caso dovrei gestire un'eccezione, ancora una, una variante in più in cui la famiglia non ci chiede di modificare il documento anche se i dati non sono cambiati. Alla 53a dovrei dare la possibilità alla famiglia di forzare la del PDF io mi fermerei qua. Okay. E questi sono i casi normali a cui ha accesso la famiglia. In alternativa a dire va tutto bene, salva. Questi casi, 1, 2, 3, 5A, 5B, 5C, che nel diagramma dei casi d'uso avevamo indicato come estensioni, cioè, scusate, come casi d'uso inclusi. Eh, erano degli include a casi d'uso diversi. Poi, avevamo lasciato in sospeso questo punto 4A non esistono vaccini non esistono vaccini sono la condizione cosa fa il sistema in questo caso? allora se non esistono vaccini in realtà la famiglia può solamente inserire un vaccino o inserire un'illenzione oppure salvare Va bene, salva e conferma. Magari il bambino è nato da tre giorni, non ha ancora da fare su un vaccino, è giusto così, però ho voluto, andare, ho voluto controllare per essere sicuro che fosse tutto a posto. Quindi a questo punto il sistema segnala il fatto, l'assenza di vaccini, e propone l'inserimento vaccini, l'inserimento di esenzione o chiusura, salvataggio, con, con salvataggio, e conferma. Quindi, dove eravamo, 4A, selezionato la correzione dei vaccini, l'elenco dei figli, selezionato un figlio, mi dice, guarda, non ci sono vaccini per questo figlio, se vuoi inserire, se vuoi inserire esenzione, oppure salva. Allora, se andiamo avanti con lo stesso schema di prima, il caso normale è che la famiglia dica va tutto bene. E quindi abbiamo un 4A.1 che la famiglia salva e conferma l'elenco, c'è cioè l'elenco, l'elenco vuoto. Al che il sistema è tanto contento? e segnala che l'elenco non presenta errori e che termina con successo. Questo avviene dal passo 4A2. del vaccino è un'alternativa al 4A1 quindi un 4A 1A famiglia eh, chiede di inserire un vaccino come avevo scritto chiede di inserire un nuovo vaccino questo oppure 4A 1B, la famiglia chiede di inserire una nuova esenzione. Queste sono le due cose che posso fare. Allora è chiaro che lo svolgimento di 4A1A sarà identico allo svolgimento di 5, compreso il fatto che poi dopo riforno 4. E lo svolgimento di 4A1B Il svolgimento di 4A1B sarà identico allo svolgimento di 5B quindi qui abbiamo due possibili scriviamocelo per non dimenticarlo. identico a 5A e questo invece è lo svolgimento a 5B Quindi qui abbiamo due possibilità, o facciamo un copy and collar, correggiamo i numerini e ripetiamo più volte la stessa cosa, oppure usiamo proprio il meccanismo di inclusione che già a livello di diagramma dei casi d'uso avevamo previsto. Cosa vuol dire l'inclusione? Vuol dire che a un certo punto tutto il caso 5A non lo scrivo qua dentro, lo scrivo a parte, gli do un nome, un titolo, non, non devo necessariamente indicare più l'intention in context o altro perché sostanzialmente mette una sottofunzione e questa sottofunzione viene inclusa in due punti diversi. Quindi, ciò che faccio è, ripeto, creo un nuovo caso d'uso a livello sottofunzione lo chiamo inserimento nuovo vaccino ad esempio e qui al punto 5A scriverò semplicemente include inserimento nuovo vaccino e nel caso di inserimento nuovo vaccino ci metto questo, queste righe qua, che partendo da 1, 2, 3, 4, che sono le azioni che fa la famiglia del sistema. Questo mi dà il vantaggio di poter in questo punto di nuovo scrivere include inserimento di una e quindi ho incluso lo stesso comportamento in due punti diversi. Ma addirittura io questo giochino lo posso fare più volte, nel senso che il caricamento del PDF ce l'ho qui e ce l'ho qui. E ogni volta che lo carico potrebbero esserci degli errori di caricarlo e così via. Quindi potrei addirittura fare un un altro caso d'uso sempre a livello subfunction, sotto sub funzione, che si chiama caricamento PDF. E ogni volta che devo caricare un PDF, compreso la gestione degli errori del caricamento di quel PDF, faccio semplicemente include il carico PDF. Questo mette in evidenza che ci sono delle parti, delle azioni computer-utente, quindi delle parti di implementazione del sistema che si ripetono in più punti diversi, in più contesti diversi. E ci permette di scrivere una volta sola. Ci permette di farlo bene una sola volta e non, non, non rischiare di correggere in un punto e dimenticarci di correggere in un punto diverso. È chiaro che anche la questione di economia, se lo devo scrivere una volta sola e chi se frega, faccio proprio e collo è finito. Se invece mi accorgo che ci sto lavorando, mi conviene strutturarlo completamente. Ok? Allora, ipotizzare di volerlo fare, tanto per vedere come si fa, è semplice. Um, fatemi fare duplicare tutta questa parte così lo teniamo poi dopo vi condivido il file così avete le varie lo ricopio sotto extension che questa è la versione con include mentre quella di sopra la chiamiamo versione senza include e, qua, e quindi qua mi dico che devo fare incolla e anche qua devo fare cosa incolla sotto mm? cioè la versione senza include prendo sotto, faccio proprio incolla qua e finito, devo, devo mettere a posto i numeretti ma me la cavo avrò un livello di numerazione in più ma non mi spaventa no? invece se lo volessi fare con include quindi da qua cosa faccio? innanzitutto mi devo preparare i casi d'uso da includere quindi creo dei nuovi casi d'uso che si chiamano Uh, famiglia inserisce vaccino dove il prime reatto ovviamente è la famiglia e il livello è subfunction è una sotto funzione richiamabile da altri quindi di per sé non ha un intention, è semplicemente un passaggio di un altro. Okay? E descriviamo subito, qui non ho l'intenzione, gli stakeholder, le garanzie, perché sono comunque parte di un caso d'uso più ampio, lo so solo dire chi lo fa. E lo scenario principale di inserimento del vaccino è questo. Eccolo qua. Questo, che adesso incollo qui e rinumero 1-2: sistema. Chiede di inserire i dati, la famiglia seleziona 3, poi Word. Ovviamente ci mette il suo a incasinarlo. Passo 4, sistema conferma i dati, richiede il documento. Passo 5, la famiglia carica il PDF. Passo 6, sistema conferma inserimento. E non torna 4 ma termina. Termina cosa? Il caso incluso non termina né con successo né con fallimento perché solamente un sottocaso incluso, lui di per sé non ha un obiettivo da raggiungere, ha finito il suo lavoro. E poi ci sono anche, nel caso d'uso incluso, le, le estensioni, ovviamente, che sono il caso in cui il eh, sistema segnala errore di inserimento oppure il sistema segnala errore nel pdf, segnalare errore di inserimento è un'alternativa al punto 3 e quindi torna a 2 e invece segnalare errore nel pdf è un'alternativa al punto 6 e torna a 5. fine del caso incluso quindi a parte un po' di lavoro di rinumerazione è lo stesso, gli stessi passaggi che anziché essere integrati dentro il d'uso di l'eveloci argolo sono stati <coughs> scorporati nell'eveloci di sappaggio comprese le varie varianti extension anche con la X può prendere le varie varianti previste. Allora, questo mi semplifica di molto il caso d'uso che include, perché al punto 5A, dirò semplicemente, include il caso che si chiama famiglia inserisce vaccino, E torna a 4. Fai tutto ciò che ti dice quel caso incluso che si chiama famiglia insegnante vaccino questa function e quando questa function termina torna a 4. E anche a questo punto in questo caso. La stessa cosa. In alternativa a salve conferma, includi lo stesso caso d'uso e ritorna di nuovo a 4. 4 era mostra l'elenco, no? Dove siamo? Aspetta. Ah sì, è sopra sopra mostra l'elenco dei vaccini. Quindi abbiamo un caso d'uso principale molto più compatto, perché qui faremo una cosa analoga, faremo un include della nuova esenzione. Poi abbiamo questo 5A, inserì, famiglia inserisce vaccino, abbiamo il 5B, famiglia inserisce esenzione e a questo punto avremo anche un C, famiglia richiede modifica. e tutto il resto lo spostiamo con l'operazione che abbiamo fatto prima in casi d'uso a livello Qui ci siamo semplificati la vita sul caso d'uso principale usando questi include e poi i dettagli noiosi del gestire l'errore l'abbiamo delegato in un caso d'uso che soprattutto può essere incluso più volte in più punti diversi, questo è il vero vantaggio. Quindi in questo caso dovremmo fare altrettanti casi d'uso, qui ci serve un famiglia inserisce esenzione, dove l'attore è sempre la famiglia e il livello è sempre sub function, e lo scenario è questo, spostiamolo sotto. Quindi questo diventa il punto 1, questo diventa il punto 2, 3, 4, qui non è torna 4 ma termina. E questa è una estensione. estensione al punto codice errato quindi al punto 4 segna l'errore e torna all'inserimento del codice cioè 3 famiglia esercizio estensione e l'ultimo use case a questo punto sarebbe l'avevamo chiamato, famiglia richiede modifica. Sempre l'attore famiglia a livello sub function. E lo scenario lo andiamo a tradurre da qua. e rimane tale quale quattro cinque, sei qui non è torna quattro ma è termina no, di qua e poi ci sono le sensioni che sono queste due sistema segnala che i dati sono invariati è l'alternativa A4 a questo punto, quindi è un 4A e termina. Segnale errore del PDF è un'alternativa al punto 6 qua e torna al punto 5. Ah, grazie mille sì. perché l'alternativa c'è quindi successo o fallimento lo decreta sempre il caso d'uso a livello user goal perché è lì che c'è il goal i surfans fanno un pezzettino di lavoro e poi ritornano al caso d'uso che le include per completare il lavoro se dovessi dire in pratica sugli esercizi che facciamo noi quindi proponiamo anche l'esame è abbastanza raro dover articolare le sotto funzioni in un caso d'uso in questo modo, no? spesso ce la si cava con un caso d'uso a livello di uso e basta. Però ci teniamo che avessimo i due esempi di come si fanno un'estensione e come si fa un'inclusione. A tal proposito vi chiedo ancora 10 secondi perché noi la volta scorsa avevamo svolto il caso d'uso consulta elenco vaccinazioni il quale a un certo punto prevedeva un'estensione. Ricordate che avevamo detto c'era il diagramma del caso d'uso, visto che qua c'è consulto elenco, si può estendere in corregge elenco, avevamo detto che la famiglia decide di passare al caso d'uso corregge elenco vaccinazione, quindi qui avevamo entrati in visualmente elenco. L'elenco non, non aveva qua i bottoni inserisci, modifica eccetera però ci sarà un bottone che a me viene in mente di chiamare abilità modifica, ad esempio, e se premo questo il caso d'uso non termina qui, ma passa al corregge elenco vaccinazioni, che è il caso d'uso che abbiamo fatto oggi, iniziando dal passo, non avevamo ancora scritto, perché non avevamo ancora fatto questo caso d'uso, adesso possiamo vedere che possiamo iniziare dal passo 4. Che è quello dell'elenco, ma questo elenco è diverso da quello di prima perché questo contiene anche tutte le possibilità di modifica. Quindi andiamo a completare l'estensione dicendo che iniziamo dal basso punto. L'estensione non necessariamente reinizia il caso d'uso esteso dall'inizio, sennò no che estensione sarebbe? Ma passa gradualmente da uno all'altro, trovandoselo già spesso già iniziato, già iniziato. Non devo riscegliere il figlio, perché l'ho già fatto prima, e quindi nel passare da un caso all'altro mi porto dietro dell'informazione che già avevo. Ok? E con questo chiudiamo le narrative.